Ragazzi, lì sotto, casa mia, c'è mercoledì. Sappiamo che mercoledì ha ucciso Mano qui in questo mondo e purtroppo, è che tipo l'avevamo trovato da quella parte, mi pare, quel percorso dove aveva ucciso Mano, e purtroppo adesso sta in casa mia, perché io avevo bisogno di una casa, perché dovevo posizionare tutte queste cose ed effettivamente ho anche bisogno di costruire un'altra stanza e secondo me mercoledì... Potrebbe seguirmi. Io adesso non vorrei dire. però. Uh, ho anche paura di. Oddio, è lì, è lì. Avete visto, ce l'ascia. Ok, facciamo finta di non vederla. Facciamo così. Uh, adesso entrerà probabilmente in casa. Quando entra, uh, io sarò ovviamente girato di spalle. Faccio finta di dover andare, così la vediamo da dietro, ok? Cioè, la vediamo con l'F5. Con vediamo un attimo se entra. Ha spaccato la porta. E perché c'ha un'ascia in mano? Allo, mercoledì è, è tipo. Munita di ascia, aiuto! E' armata di ascia! Ok, sentite, facciamo così. Um, ma peraltro cosa sta facendo? Perché mi sta controllando le cose? Porca puzzarda! Ok, sentite, io vado sotto. E fa uh, facciamo finta di niente. Io devo solamente costruire questa stanzetta. Perché devo um, fare un deposito di tutte le mie cose. Io spero che non mi rubi niente. Anche perché se mi ruba... Tipo le cose che io ho sudato per averle, veramente odierò per sempre mercoledì. Ragazzi, purtroppo mercoledì mi ha spaccato casa, cioè purtroppo no, questa cosa mi offende molto da, da parte di mercoledì, non doveva permettersi. Perché io uh, sono bravo con uh, lei, ok? Ehm, ok, allora, adesso però usiamo questi blocchi così almeno posso costruire la mia bellissima casa in vanilla Allora, mercoledì è sempre dietro di me Io ovviamente devo continuare a far finta di niente, raga, perché non è che posso farmi vedere da lei Vedete, sì, è sempre lì dietro di me, accidenti a lei, mannaggina, porca puzzarda Cosa devo fare? Facciamo finta di non vederla, non è qui, no, no, non è, non è qui, non è qui, non è assolutamente qui um, Ok, facciamoci um, una bellissima ascia Così almeno io posso uh, fare un po' come lei, no? Prendere anche la mia crafting table qua, ok? E metterla da questa parte Ok, perfetto, questi stone bricks li posso mettere qua Perfetto, è tutto quanto fatto Allora, mercoledì sta ancora qua? No Ok, allora io direi di uscire Ok, la spiamo dalla torre, vediamo se c'è, non c'è Ok, perfetto Usciamo qua, perfetto Vedete, qua mi ha pure spaccato parte del pavimento, madonna raga, quanto la odio Quanto cavolo la odio, perché mi ha spaccato le cose? Poi le porte, me le ha spaccate tutte Adesso mi devo risistemare la casa per colpa sua, capito? Cioè, non va bene Guardate, mi ha, mi ha tolto tutte le cose Tutto mi ha tolto Non è giusto Oh no oh, Mi sono craftato un sacco di legno, raga Vedete perché avevamo bisogno di, caspita, di, di, di così tante ceste? Le porte, perché mi devono craftare le porte? Però adesso io mi chiedo... che, Caspita, è finita mercoledì, scusatemi. Io andrei a vederla un attimo, perché... No, oh, caspita, mi sta, mi sta dicendo di seguirla, raga. Ok, va bene, va bene, va bene. Andiamo um, a seguirla. Perché mi ha lasciato tipo queste... come se fossero tipo le briciole, delle briciole da seguire. Però non ha senso, raga, perché, cioè, non sono stupido. Però Qua c'è un cavolo di percorso Ah il mio braccio Mi sono rotto il braccio In mezzo Faccio questi gesti del cazzo. Non fate questi gesti Può far male Andiamo qua sotto Oh Qua si è aperto Un nuovo percorso Qua raga Ho stra paura Perché potrei morire Se cado nella lava Infatti non cadiamo Olè Ok per fortuna Madonna mia Che ansia Che mi fa venire questa cosa del percorso di lava Allora, i creeper sono delle creature incredibili, devono esplodere Tipi di mob su Minecraft Allora, qua me lo scrivete voi nei commenti se avete voglia, chi ha voglia Allora, la redstone serve a fare circuiti, a fare macchinari strani su Minecraft A cosa serve il diamante? Serve a farti l'armatura, la spalla, le robe Si è aperto questo passaggio perché ho finito il quiz, ok Andiamo qua sopra e facciamo questo parkour raga Questo è difficile perché... Oh no, oh no, io con i parkour non sono bravissimo, no Perché? Perché? Non posso più... No. Sapete che non, non finiremo mai questo parkour, vero? Cioè, ne siete consapevoli. Io adesso fallirò, praticamente Ok, come non detto <ride> GTA 5 Oh, che bello il... Ci giocate GTA 5 Sapete cos'è GTA... Vabbè, sì, è certo che lo sapete <ride> Penso che tutti lo sappiano La maggior parte comunque Personaggi storia Allora i personaggi della storia sono Franklin K, O Michael E... Trevor Mi pare Online E eh beh GTA Online Che domanda è? GTA 6 um, Beh GTA 6 Non è ancora uscito purtroppo Scrivetemi se Avete visto diciamo I video di GTA 6 E i leak che erano usciti un po' di mesi fa Personaggi secondari eh, uh, boh, uh, Ma io che a 6. Cosa ne so? Boh, vabbè, comunque ho finito Ok, mi si è aperto questo percorso Ora, tecnicamente... Oh, c'è l'ascensore, per fortuna C'è mercoledì? No, no, no, vai via, brutta scurreggiona, maiala Scurreggiona, vai... No, no, no, scusami, scusami, scusami, me ne esco, ciao Non posso uscirmene Non voglio chiederle di... No, lo sto chiedendo di sposarmi Basta, vai via... Oh, perfetto, perfetto! L'ho fatto per fortuna. Ok, perfetto. Io me ne ritorno assolutamente in casa mia. Adesso spero di non incontrare quella pazza di mercoledì, perché mi sa che una volta che ha finito con me con mano di farla fuori, adesso mi sa che vuole far fuori me. E lì sopra gli alberi, raga! Ma che caspita sta facendo? Poi, cos'è che sta guardando? Il villaggio, forse? Oh, sta guardando me! Sta guardando me, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Non voglio. Togli questo ascensore Lo tolgo, lo tolgo, tolgo l'ascensore così non può più scendere. Non posso nemmeno io salire, ma io me ne sono protetti qui, tranquilli. E iscrivetemi nei commenti se volete che continuiamo questa serie da pazzi. Iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao!